Giorgia, Giorgia, ci sei? Eccola. Ciao a tutti, buonasera. buonasera. Bene, e buongiorno perché in Canaria è ancora, ancora giorno, giusto Giorgia? Buonasera, comunque sono le otto e mezza qui, siamo un'ora indietro, ancora c'è luce, una bellissima giornata, Senti, calore. Senti una, una domanda, che aria tira le Canarie? La gente come sta? È tranquilla, preoccupata? Sta bene? Ah, sta non bene. Ha, diciamo che non hanno paura del virus o queste cose. L'unica cosa che ci possiamo un pochino sì. preoccupare è il lato economico, un pochino, perché comunque Beh. è un'isola che vive di turismo. Però la gente sta bene, sta tranquilla, si esce, si va al bar, si... siamo tornati a una vita più o meno normale. normale. Bene, bene, bene. Usare... Allora, ma... Perfetto, perfettissimo. Allora, Giorgia, eh, tu insegni, fai corsi di spagnolo agli italiani? Esatto. Sì, ma non, so. sì, esatto. poi non solo italiani anche altre nazionalità però principalmente italiani e i corsi quanto durano quanto li Normalmente dipende però diciamo quello che offro principalmente il pacchetto che offro è di quattro settimane lezioni tutti i giorni vale perfetto Perfetto, io però ho, ho sbiggiato nei, nei tuoi blog in, eh, e ho trovato un bellissimo video che io adesso sì. vorrei far vedere e lo eh, ascoltiamo insieme a te eh. vediamo un po' se riusciamo a farlo partire eccolo qua Ciao, mi chiamo Giorgia Callori, ho 29 anni e vivo da no 9 anni a Tenerife e l'audio come al solito ho sviluppato questo progetto insegnare spagnolo. Riuscite a sentirlo voi? Non è solo un corso di spagnolo. Ce lo vuoi commentare? È una guida per vivere al meglio Tenerife. Non si farà solo grammatica, ma anche molto... Speriamo musica. che si senta bene l'audio, però io di... eh, al ritorno non, non lo sento. È, ecco Giorgia... Una che, impara che amore, spiega alle giovani... Il primo passo allieve, è uscire dalla propria zona comfort e iniziare a parlare anche se si sbaglia. Ci fa vedere anche qualche cosa Non si deve cercare la permissione, ma che l'altra persona Tipo di insegnamento In quattro settimane con me riuscirai a fare questo salto. Si sente basso. Ti aspetto per migliorare il tuo livello di spagnolo. Offrite i miei corsi intensivi a Tenerife Sud. Nel gruppo, eccolo qua, Tenerife World Tenerife. S tenerife.gmail.com che è i contatti di Giorgia che potrete contattare se andate in vacanza o se volete cambiare vita